benvenuti pinguini in questo nuovo video di fk breaking news oggi vi parlerò di cyber security quindi continuate a guardare questo video per capire cosa è successo in questi ultimi mesi allora, prima di cominciare vi vorrei ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così da non perdervi altri video che porterò su questo canale e inoltre se vi fa piacere seguitemi su Instagram qui troverete il mio tag dove pubblico anticipazione dei video che porto su questo canale e anche foto del mio cane. Dunque da qualche mese sta girando su internet questo nuovo ransomware che si chiama Black BlackCat o Alfv a diversi nomi che secondo quanto riportato dall'FBI tra novembre del 2021 e marzo del 2022 ha attaccato circa 60 organizzazioni tra cui c'è un'azienda italiana chiamata Moncler nell'ambito dell'industria tessile e anche Swissport. Questi attacchi vengono perpetrati da gruppi di hacker di organizzazioni che si sono smembrate, cioè non esistono più, che però si stanno riorganizzando. Queste due organizzazioni principalmente sono DarkSide e Black Matter. Per chi non sapesse cosa fosse un ransomware, anche sui miei dubbi, però magari è meglio creare un contesto. Un ransomware è un particolare tipo di malware che una volta che penetra all'interno del tuo computer, cripta tutti i file, o meglio, cripta tutti i file di dati, loro riescono in maniera selettiva a scegliere quale tipo di file da criptare E così da fare un attacco che viene definito a doppia estorsione Cioè, loro ti lasciano un messaggio in cui ti dicono Se vuoi recuperare i tuoi file mi devi dare X milioni di dollari. Altrimenti io prenderò questi file e li pubblicherò Per chi non sapesse cosa significa ransom in inglese Significa riscatto. Il 26 di maggio il ransomware ha attaccato 3.000 workstation dello Stato della Carinzia, Stato della Repubblica federale austriaca. Il blocco di questi computer ovviamente ha causato dei disagi tra l'emissione di passaporti e il pagamento di multe. Il gruppo criminale ha chiesto 5 milioni in bitcoin per pagamento del riscatto, altrimenti avrebbero disseminato i file che loro hanno rubato. Lo Stato della Carinzia? sostiene che non c'è stato nessun furto di danni e comunque loro non pagheranno alcun riscatto. Un attacco simile è stato ricevuto, come dicevo poco fa, dalla Moncler a cui sono stati chiesti 3 milioni di dollari il dipartimento IT dell'azienda ha detto che noi non paghiamo niente noi abbiamo i nostri backup e infatti dallo scorso gennaio siamo riusciti a riorganizzarsi. Rimanendo in tema di ransomware, anche gli ambienti Linux non sono assicuri, infatti da qualche tempo gira ChirScript che è un altro ransomware che attacca principalmente i sistemi Linux Enterprise che usano un sistema di virtualizzazione su VMware ESXi e funziona comunque alla stessa maniera prende dei file, li cripta, ti lascia diversi file di testo in cui ti dice se vuoi che io ti libero il tuo computer mi devi dare dei soldi altrimenti io divulgo tutto quello che ho trovato infatti alcuni dati della Montclair sono stati trovati nel dark web allora quali sono le tecniche per salvarsi dai ransomware perché una volta che sono entrati recuperare il sistema è molto difficile diciamo le strategie sono due la prima è quella di avere dal punto di vista aziendale una strategia di sicurezza informatica ovvero avere i firewall avere i sistemi sempre aggiornati avere sempre programmi sicuri e comunque sembra l'ultima versione c'è anche quello di fare backup molto spesso questo perché nel momento in cui purtroppo ricevete un attacco ransomware che può capitare e ovviamente non volete pagare il riscatto milionario potete semplicemente prendere il vostro computer formattarlo restallare tutto e rimettere i file vecchi dal backup se siete una piccola media impresa non costa nulla avere un sistema che ogni sera faccia il backup dei vostri dati. Molto bene pinguini, io per oggi ho finito, cercate di stare sicuri online e fate in modo di non divulgare le vostre informazioni personali e come al solito vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare la campanellina e quindi ci vediamo col prossimo video, ciao!